Salve e benvenuti alle previsioni del tempo di lunedì 27 luglio 2020. Il quadro complessivo in partenza della settimana mostra ulteriore ingresso nel territorio continentale delle pressioni atlantiche di provenienza occidentale. Ciò nonostante è atteso cielo aperto su quasi ogni provincia, con l'esclusiva copertura presso le Alpi Retiche, il Piemonte ed il confine sloveno interno. Ogni residuo è previsto in conservazione solo attorno al capoluogo Sabaudo ed in lieve prossimità al Tirolo, nonché all'arco degli appennini centro settentrionali i quali versano in previsione di attesa dissipazione pomeridiana, inversamente al consolidamento sul Molise e nelle aree precedentemente coperte, le quali si uniranno anch'esse alla totale schiarita prevista sul cielo dell'intero paese nel corso delle ore serali e notturne. Azione atmosferica prevista in funzione della variabilità avviata in queste ore dal ciclone nord orientale, pur conservando accelerazione discendente sull'arco calabrese, inscritto assieme alle isole mediterranee centrali ad acque mediamente mosse, e invece prevista calma in prossimo stato di quiete nei rimanenti settori marini. È stato registrato un significativo aumento delle temperature massime nelle regioni prossime all'arco adriatico centro-settentrionale e calo sulla Calabria Ionica e la Sardegna Meridionale. Generale aumento anche nelle registrazioni minime in ogni capoluogo eccetto la capitale ed il Meneghino. Ringraziando per l'ascolto, si augura buona giornata.